nulla è casuale spesso lo si dice ma poi cosa significa davvero chi lo sa però se guardi le onde sai che non sono casuali dietro ad ognuna c'è una geometria una matematica un equilibrio sempre diverso imprevedibili mai casuali la stessa cosa per noi i nostri corpi sono spesso imprevedibili mai casuali il colore della nostra pelle oggi la forma delle mani il taglio degli occhi il suono della voce, magari non spiegabile, magari non riassumibile in un'equazione semplice, magari neanche ci piacciono, mai casuali. Ma come fai a capire qualcosa di me guardandomi il volto, le mani, la forma del corpo, io è tutta la vita che faccio questo, osservo nelle persone, nei luoghi il movimento come delle onde. Spesso è incomprensibile, ma c'è un'armonia di fondo che pian piano ho ricordato con l'enneagramma, come si decodifica. Così si leggono le geometrie delle persone, si parte dalla materia senza sempre capirla magari ma ricercando la non-casualità. Le geometrie sacre e l'enneagramma sono la traduzione di questa non-casualità. Sono il linguaggio che permette di intravedere l'equazione, l'equilibrio, l'armonia dietro l'imprevedibilità delle onde. Pian piano ne ho fatto un ricordo che va oltre la mia impressione e che può essere condiviso, utile anche ad altri.